Salve a tutti! Oggi vediamo come effettuare l'iscrizione a Edmodo come insegnante. Questa è la pagina iniziale di Edmodo www.edmodo.com Per prima cosa scorriamo la pagina fino in basso per cambiare la lingua da inglese a italiano. Quindi scorriamo velocemente. Qui in basso abbiamo l'opzione lingue, clicchiamo e scegliamo italiano. Come vedremo non proprio tutto è eh, tradotto, ma insomma è più facile da, da utilizzare. Allora vado a cliccare su I'm a teacher e qui inserisco la mail che ho scelto, che sarà la mia mail eh, di base. E come password inserisco una password, possibilmente che abbia caratteri alfanumerici, cioè sia... Ehm, alfabetici che numerici allora clicco registrati gratuitamente benissimo questa è la prima videata che abbiamo eh, scegliamo possiamo mh, scegliere di chiamarci signor signora dottore quello che è o anche niente semplicemente col nome e cognome io preferisco quest'ultima cosa eh, ecco, eh, ignorate questa, o meglio mettete nessuno, area disciplinare, scegliete quello che desiderate, qui è possibile caricare una foto, prossimo passaggio, creiamo eh, la prima classe, questa è una classe che vale la pena creare come prova, qui andremo a provare a fare tutti i nostri primi quiz e attività, questo voto in realtà sta per ehm, l'anno eh, in sì, di insegnamento. Andiamo avanti. Ecco, come vedete, qui abbiamo eh, il nome e il cognome. Ehm, questo è il mio primo gruppo. Questa è la home page che mi dà il benvenuto. Ehm, da qui posso creare un gruppo o posso iscrivermi a un gruppo già esistente. Proviamo ad aprire il nostro gruppo, cliccando due volte. Questo è il nostro primo gruppo e come vedete ha già uno spazio ehm, per i messaggi che è questo, uno spazio di archiviazione e ha eh, me come unico iscritto. Torniamo allo spazio messaggi, a destra la cosa assolutamente più importante di tutto è la presenza di questo codice, questo è il codice che noi dovremo dare ai nostri studenti per eh, permetter loro di iscriversi a questo gruppo. Torniamo alla nostra home page cliccando sulla, sulla icona della casetta. Ecco, allora a questo punto per creare un altro gruppo, per iscrivermi a un gruppo, agirò su, questa, su questo settore. Quindi iscriviti a un gruppo, qui entrerò il codice che, che ho ricevuto per entrare a far parte di un gruppo. È proprio quello che faranno gli studenti nella versione però studente. Per creare un altro gruppo, questa volta un gruppo reale e non per i nostri esperimenti, basta cliccare qua e procedere. Grazie per l'attenzione e buon lavoro su Edmodo.